Buon day! Benvenuti in questo nuovo video prank! Lasciate già un bel mi piace, come state? Fatemelo sapere nei commenti. Oggi sono tornato per fare un nuovo scherzo e la vittima di oggi è mio padre. <ride> Ho deciso di riempirgli l'intera auto di carta igienica. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, se volete vedere altri prank di questo tipo, io vi lascio subito allo scherzo. Speriamo vada tutto bene. <ride> No, oh. l'altra volta l'hashtag era fuochi d'artificio, stavolta l'hashtag è carta igienica. Oh, vuoi cucchiaio? No, no. Hashtag pa? Carta igienica. Eh, hashtag è carta igienica. Okay. Eh, che bel cuoco. <ride> Senti, vuoi cucchiaio? o oh, mangi con la porchetta. No, mangi con la porchetta. Sono con la carta igienica. Raga lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per altri prank come questo. Oh, sono qua! Marti sono qua! L'ho già presa, l'ho già presa! Cioè, mi fa che sei in su. Eh, bello, oh mio papà era convinto che fosse andato di sopra. Bella. Allora, chiamate i rinforzi. Okay, allora, Ciao bella. Siamo con gli specchietti Dai. Giuseppe Mi è un po' bagnata no? Ah vabbè Non va più via Giuseppe sei pazzo BMW Ciao papi <ride> Ok dai cioè secondo me così già provo a passare Ok raga gli abbiamo riempito la macchina di carta igienica Questa <ride> me si sta divertendo parecchio Apri la porta e lo chiamiamo Pa non sente Pa Puoi venire un attimo per favore? Muoviti muoviti sono giù <susurra> cosa c'è la No! Cosa ma sei scemo! è una la tua macchina ma guarda tu! dora! no ma così non si può andare avanti eh no no no adesso mette tutto in ordine e non me ne frega un cazzo boh Adesso faccio la tua mamma, un volo così ti faccio. La più artistica! Tanti. Aiuto! Ma adesso pulisci tu? No, pulisci tu Niente raga, mio papà si è incazzato e se n'è andato! Ci tocca pulire tutto! Io convinto che pulisse lui. Adesso puliamo. Ragazzi se lo scherzo vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace e commentate con hashtag piante <ride> Consigliatemi sotto nei commenti qualche altro scherzo da fare Abbiamo fatto una mamma, abbiamo fatto una papà Iscrivetevi al canale se volete altri prank Attivate la campanellina così vi arriveranno le notifiche Trova Ma se può farci la macchina in quel modo <ride> Non si è a fuoco Eh? Si può farci la macchina in quel modo Eh? La macchina? Si può farciela in quel modo? no c'è poco la rete c'è poco la rete vedi che amarti male boh e sei ben chiaro eh. è anche tranquillo questo fa don't you know god don't you know god I am